Buonasera, in questo video vi farò vedere come estrarre la leggenda, questa parte qua, di una tematizzazione eh, di un qualsiasi layer eh, col metodo categorizzato, cioè praticamente siamo in queste condizioni, ho un layer, in questo caso ho un layer puntuale, abbiamo un id, 1, 2, 3, 4, 5, abbiamo un codice, 01, 02, 03, 04, 05. se io qua andassi a categorizzare lo facciamo direttamente eh, quindi code se qua gli dico classifica eh, gli elimina tutto classifica ecco qua, a parte i simboli non ci interessa in questo momento i simboli vedete qua, 0102030405 e così via ma se io questi qua li voglio personalizzare cioè voglio la cosiddetta decodifica 01 cosa significa? quindi non devo fare altro che entrare qua dentro e scrivere, non so, per esempio struttura 1, questo non so, struttura 2, questa diventerebbe struttura 3, questa diventerebbe, non so, struttura 4 e la struttura 5. controvi struttura 5. Struttura 4 e struttura 5. Ecco, ora questi valori qua, se io qua salvassi il progetto e poi lo, lo passassi a un collega, un amico e così via, io qua ritroverei questo tipo di leggenda, così fatta, ma qua nella tabella attributi non c'è nulla, quindi la domanda è come faccio a salvare questi dati qua, quindi la decodifica direttamente nella tabella attributi, qua la voglio, Qui c'è codice e qua voglio la decodifica, come si fa questo? Questo si potrebbe fare in vari modi ma il metodo più intelligente e più rapido è quello di utilizzare una funzione personalizzata. La funzione personalizzata, eh, quindi, occorre conoscere eh, PyQGIS. Eh, io non conosco PyQGIS, però conosco Giulio Fattori. È, è, è una persona molto disponibile, almeno nei miei confronti, e sicuramente anche con altri, e quindi ho chiesto a lui, visto che conosce PyQGIS, ho esposto il problema e in mezz'oretta neanche e, ha realizzato questa funzione personalizzata. Che ripeto, prende questi valori qua e me li porta direttamente dentro la tabella attributo. O meglio, ha creato una funzione personalizzata e quindi questi valori in pratica li potrei utilizzare dove e come voglio. Esempio classico, io ho questa struttura con uno struttura e così via. Se io volessi qua etichettarle, questi punti in questo caso, potrebbero essere poligoni, linee e tant'altro, come faccio ad etichettare utilizzando questi valori qua? Li voglio qua come etichetta, come, come, come posso fare? Bene, siccome questi non sono presenti da nessuna parte, sono presenti solo qua, quindi sono, sono presenti solo all'interno del file di progetto di QGIS o nel file qml andiamo a vedere come tirare fuori queste espressioni ripeto tramite le espressioni personalizzate di QGIS quindi avvio il calcolatore di campi di QGIS vado su editor delle funzioni da qua clicco su più più compare ora qua mi eh, vedete qua nuovo file qua posso dare un nome che voglio e naturalmente non lo faccio perché già l'ho fatto e appena gli dite ok poi dovete qua dentro questo qua dovete cancellare eventualmente se c'è qualcosa e dovete incollare eh, la funzione che è personalizzata che eh, si chiama io ho messo qua il file si chiama label questo qua quindi praticamente dovete copiare questo naturalmente trovate il link in descrizione del video così vi do il, il link dove andate a trovare questa funzione quindi da qua praticamente la dovete copiare e poi la incollate qua quando la incollate qua poi gli dite salva e poi la ritrovate qua sotto custom custom label anzi no, questo si chiama get catag label quindi questo qua mi permette di andare ad acchiappare questa parte qua quindi questa funzione ripeto questa funzione mi permette di andare ad acchiappare direttamente quello che scrivo qua ok andiamo a vedere dal vivo ok quindi la funzione l'ho messa qua dentro quindi ora posso chiudere il calcolatore di, di campi vado nelle etichette etichetta vedete qua non c'è nulla non c'è qua la decodifica ok di conseguenza entro nel calcolatore di campi, vado a prendere quella funzione che si trova tra le mie funzioni custom, qua vado a prendere label, quindi get catag label, okay? devo mettere come campo, lui richiede un campo, questo è scritto qua, bisogna mettere quel campo rispetto a cui abbiamo categorizzato siccome ho categorizzato secondo code, qua devo mettere code, ok? E qua sotto, vedete, struttura 1, ok? Ecco qua, struttura 1, struttura 2, struttura 3, struttura 4, struttura 5. Vado a modificare, sempre dal vivo, questo qua, il codice 03, non voglio che si chiama struttura 3, ma voglio che si chiama eh, Viva Giulio, ok? Viva Giulio, Viva Giulio un attimino faccio più spesso ecco qua, viva Giulio oppure una struttura 5 ci metto viva QGIS ok, e in automatico si aggiorna oppure potreste fare nella tabella attributi direttamente da qua calcolatore di campo, un nuovo campo chiamate decodifica e qua dentro basta andare a mettere l'espressione di poco fa quindi andate sempre su custom, eh, get catalog qua dentro, code. Chiudete, naturalmente deve essere di tipo testo, lunghezza, non so, 20. Ok, ok, vedete qua, ve lo aggiunge subito. Ciao!